Maschera, ovvero per dirla più o meno alla maniera di Wikipedia, un artefatto che serve per coprire il viso e gli occhi. Così viene naturale chiedersi perché qualcuno si debba coprire il viso o gli occhi. Per chi fa snorkeling, la risposta viene da sola, per entrare comodamente nel mondo subacqueo. Maschera e boccaglio sono una valida soluzione. In questo caso, la maschera non nasconde una realtà e non ne mostra un'altra, ha una funzione pratica. Il trucco e il lavoro sul viso normalmente serve a nascondere i segni del tempo e mostrare un'età più giovane. Alcuni vocabolari online parlano della maschera come di un finto volto. Il truffatore che suona alla porta di casa, fingendosi un funzionario e traendo in inganno la vittima, si spera che venga presto smascherato ovvero che gli venga tolto il finto volto e che venga identificato attraverso il proprio. Nel mondo dei fumetti, in quello di internet, avere una maschera o nascondere il proprio volto dietro un avatar, c'è una pratica diffusa. Se il volto, più di ogni qualsivoglia documento, è l'elemento primo dell'identità personale, coprirlo corrisponde a perderla o nasconderla. Si potrebbe parlare di una finzione che attraversa la realtà. Le cose naturalmente cambiano i differenti significati che la parola assume nel tempo e nello spazio nei quali viene utilizzata. Nell'ambito medico la mascherina copre il naso e la bocca per motivi igienici. Nell'era digitale la maschera di Input può essere l'interfaccia nella quale si inseriscono i dati. Un'interfaccia, dunque qualcosa che si frappone tra chi guarda la realtà e la realtà stessa.